Immaginiamo che un nostro allievo ci abbia mandato un file pdf per la correzione I file pdf possono contenere immagini, testo e come voi sapete si presentano all'apertura in questo modo Quello che non tutti sanno è che eh, pur senza pagare nessun tipo di abbonamento è possibile commentare e usare degli strumenti di correzione anche all'interno dei normalissimi file pdf per ehm, far comparire gli strumenti di correzione bisogna cliccare a destra qui sulla voce commento come vedrete compaiono tutti questi strumenti di correzione che sono utilissimi eh, mettiamo dunque di voler barrare questo numero 5 io non faccio altro che selezionarlo poi cliccare Sull'icona del barra testo qui posso aggiungere un commento nel, nel riquadro che è comparso a testa. Dunque, questo numero è sbagliato e pubblico il commento. A questo punto posso decidere che non mi va bene neanche questo 7 lo evidenzio, a quest in questo caso voglio proprio evidenziarlo e scrivere un'altra cosa. Riguarda le tabelline e pubblico. Infine vado a lavorare sulla geografia, eh, cosa posso fare? Posso barrare e commentare, per esempio, evidenzio il Trentino, clicco qua, sostituisci testo e scrivo La Liguria. Non mi va bene neanche il Lazio. Eh, quindi posso aggiungere in questo caso, in questo caso posso aggiungere un commento, clicco sulla barra dei commenti, sposto l'icona nel punto desiderato e scrivo quello che io desidero. E pubblico. A questo punto decido eh, di scrivere un ultimo messaggio al mio allievo sotto forma di testo. Quindi posso scegliere o la casella di testo o il testo direttamente. Clicco sulla T, mi posiziono dove voglio scrivere come vedete si è aperta un'ulteriore eh, un eh, barra di comandi, io posso scrivere quello che, ehm, che voglio, per esempio, rifai. Posso cambiare lo stile del carattere, posso cambiarne la grandezza, posso cambiarne il colore e quando sono contenta riclicco sul, sulla A e torno a cliccare eh, su, per uscire dalla modalità testo sulla freccetta clicco in un punto qualsiasi del testo a questo punto sono soddisfatta e voglio rimandare eh, il documento PDF al mio allievo quindi lo salvo clicco sull'icona salva come vedete in automatico parte salva con nome non è possibile fare altrimenti confermo la cartella di destinazione clicco salva mi chiede di sostituire il file io dico di sì e sono a posto, posso chiudere. L'allievo aprirà, non vede i commenti, però se passa il cursore sui, eh, sui miei cambiamenti, vede tutti i commenti che io ho lasciato. E quando io avvio questi commenti, automaticamente a destra mi compaiono anche i commenti.